allora allora allora vediamo oh mamma no. ok ok vediamo vediamo come ci prende ecco già qua ehi ehi ehi ehi ehi ehi ehi gioia, tristezza, la ah, ah. e cominciare poi va da sé e se non cominci come continui e invece cominciare è già un inizio ma come, come come cominciare come incominciare cominciare cominciare cominciare incia incia In... In, come inizia inizia inizia inizia inizia inizia, inizia come inizia ecco questo è un inizio eh nessuno può venire a dire eh ma tu non hai iniziato non hai mai cominciato eh no eh eh eh eh eh, eh tu non c'eri allora non hai visto che io ho iniziato eh eh allora la colpa è di chi non ha visto che tu hai iniziato, e allora non andarli a bussare e a dire guarda che io ho iniziato ma tu non c'eri, no, no perché sennò pare che, pare che c'è la coda di paio e poi, oh occhio che c'è la tempiatura eh, è la stagione, ciao